Ciao a tutti, oggi prepareremo il poncio al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono succo di mandarino, acqua, rum, zucchero e scorza di mandarino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di mandarino. ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il succo di mandarino l'acqua il rum ed azioniamo il bimbi per 6 minuti 90 gradi, velocità 3. Il ponce è pronto, servire subito. Ponce al mandarino. Si conserva in frigo per 3 giorni. Prima di servire, scaldare. Grazie e alla prossima ricetta!